Siamo all'interno dell'impianto sportivo Fulvio Bernardini di Roma, in particolar modo all'interno del campo di calcio A11 dell'impianto sportivo Fulvio Bernardini. Il campo di calcio che vedete alle mie spalle e la pista d'atletica che accanto al campo di calcio corre sono stati realizzati nel 2015 dalla WISP di Roma in collaborazione con un partner di WISP che è Copneus utilizzando per le pavimentazioni gomma riciclata. E dunque possiamo dire che questo campo di calcio è una trasposizione nella realtà di quel binomio tra sport nel nostro caso sport per tutti e energie rinnovabili e energie cosiddette pulite in tutte le aree dell'impianto in realtà che gestisce la WISP Roma fin dalla sua nascita dal 1985 noi prestiamo grande attenzione alla tematica ambientale della sostenibilità ambientale in ogni area dell'impianto viene effettuata raccolta differenziata gestiamo questo impianto con una grande attenzione a produrre meno plastica possibile eh, soprattutto per quanto riguarda le attività sportive che vengono svolte e per la parte eh, dei, ehm, dei centri estivi ma possiamo dire che il fiore all'occhiello diciamo così di questo rapporto tra sport per tutti e energie rinnovabili è evidentemente eh, questo, questo campo di calcio che ha dato all'intero impianto ovviamente un impatto anche visivo eh, completamente, completamente diverso Campo di calcio che ovviamente siamo abituati a vedere nel corso del tempo pieno pieno di ragazzi, di atleti, di fruitori della pratica, della pratica sportiva e che invece alle mie spalle in questo momento vedete, vedete vuoto l'accesso infatti alle varie aree dell'impianto che oltre a questo campo ha anche una piscina, una palestra, una parete d'arrampicata, uno, uno skate park, uno spazio per il parkour, una pista di, eh, di pattinaggio è consentito soltanto agli atleti di rilevanza nazionale come purtroppo ben, ben sappiamo. L'emergenza sanitaria ha ovviamente dato un duro colpo alla gestione di questo spazio come di tanti altri spazi nel, nel nostro paese e, e più va avanti l'emergenza più ci rendiamo conto che non possiamo gestire l'impatto di ciò che sta avvenendo da soli, non può ricadere soltanto sulle spalle di chi lavora con, con lo sport, abbiamo bisogno di, di aiuto, di aiuto che vada a ristorare i lavoratori sportivi colpiti in maniera durissima da quello che sta avvenendo e che vada a ristorare le associazioni sportive dilettantistiche che spazi più piccoli più grandi di questo gestiscono ormai con una difficoltà eh, estrema al limite allo stremo eh, delle forze eh, da questo impianto mi sento di rilanciare questo appello, sperando che arrivi ai tavoli istituzionali, lo sport di base, lo sport per tutti necessita di aiuto per tornare a vedere questi spazi, come il campo di calcio che vedo alle mie spalle, di nuovo fruiti dalla, dalle persone, dal massimo delle persone possibili.